Hello everyone! Ciao a tutti bentornati a un altro story time! In italiano so che vi piacciono molto i miei story time, quindi sono molto molto contenta perché oggi vi parlerò di come ho fatto in dettagli. What's good everybody, it's your boy B. Welcome back to my channel. No, no, it's my channel. Sorry. And I'm about to tell a story. Peace. Dicevo, oggi vi racconterò in tutti i dettagli come ho fatto a trasferirmi e a vivere in Giappone. Prima però ragazzi fatemi parlare dello sponsor di oggi che ormai conoscete, è Ana Luisa. Voi sapete che io non accetto sponsor, a meno che non sia uno sponsor in cui credo, che mi piace, che venda cose su cui io spenderei i miei soldi, come tra l'altro ho fatto per questo sponsor e per questo finora ho un solo sponsor, ma parliamo del perché oggi ve ne parlo. Tra poco è San Valentino e su Ana Luisa fanno un grande sconto del 15% su tutti i prodotti, quindi se volete fare un regalo per voi stesse o un regalo per una persona chiamate è una buona opzione fanno il pacchettino regalo carinissimo quindi anche per un regalo a distanza che in questi tempi lo sappiamo può essere necessario funziona bene parlando di regalo a distanza se volete far arrivare il vostro regalo entro san valentino con una spedizione standard affrettatevi a fare l'acquisto andate a vedere subito con link qui sotto i prodotti che vi piacciono perché il 5 febbraio è l'ultimo giorno per pagare la spedizione standard e avere i prodotti entro san valentino io ve lo ricordo Ana Luisa è anche un marchio che non solo fa prodotti di qualità proprio di qualità si vede che sono prodotti belli e si sente ma si impegnano anche nell'ambiente a emissioni zero con la sostenibilità il riciclaggio quindi è sempre una cosa buona secondo me parliamo dei pezzi di oggi che ho scelto con grande amore partiamo dal mio preferito questo questo orecchino qui sopra ragazzi questo qui sotto è sempre un loro pezzo che avevo scelto forse un paio di mesi fa e adesso li posso mettere insieme io che non ho mai avuto neanche un orecchino ragazzi è bellissimo poi ho scelto questo bracciale che è secondo me semplice ma molto molto bello nella sua semplicità fa una bella figura al polso e poi ho scelto questa collanina vi faccio vedere un close up si vede una mano che tiene dei fiori, e tra l'altro la mano è così e sembra il cuore coreano, per questo la scelta Vi ricordo il mio link qui sotto, 15% di sconto, passiamo al mio video Come ho fatto a trasferirmi in Giappone e perché? Ho preso degli appunti, perché è una storia un po' lunga, ma tanto è uno story time, quindi mettetevi scomode Scomode? Mettetevi comodi, uomini e donne, vi racconto Iniziamo dal perché, perché? mi sono voluta trasferire in Giappone. In realtà è tutto nato da un viaggio che io ho fatto un po' random, devo dire, con mia zia quando avevo forse 19 anni. Amavo già il sushi, il sushi amavo io, non conoscevo moltissimo del Giappone a parte gli anime che guardavo da piccola, sì ovviamente un pochino, ma non ero un'appassionata del Giappone. Ho fatto un viaggio di due settimane e. Io mi sono proprio proprio innamorata di quel paese Soprattutto di Tokyo Perché in quel viaggio avevo visto Tokyo e Kyoto Ma io a Tokyo ho sentito proprio una connessione Da quel momento in poi Tokyo è stata per me una calamita Mi piacevano le luci, le persone, la, il modo, le, la pulizia il, Non lo so, io non so dirvi cosa è scattato Ma quando sono tornata a casa io volevo tornarci E questa sensazione non è mai andata via Quindi cosa ho fatto? era ancora piccola 19 anni andavo all'università a roma io quindi mm, era difficile per me spostarmi subito lì a tokyo mi piaceva l'indirizzo che stavo facendo a roma quindi non volevo neanche cambiare quindi cosa ho fatto ho iniziato in preparazione a studiare il giapponese privatamente io all'università studiavo lo spagnolo e l'inglese due ore a settimana la domenica mattina oh. Che fatica, era dall'altra parte di Roma! Mi svegliavo e andavo a fare lezione con Izumi sensei. Eravamo io e un'altra ragazza, Federica. Nel mio tempo libero cercavo di chattare con persone giapponesi online. Comunque questa era tutta la mia preparazione, fino a che finalmente non sono potuta tornare. Quando ho iniziato a scrivere la tesi, e ragazzi io potevo farlo, non era una tesi di ricerca in cui dovevo essere in laboratorio, potevo benissimo andare in Giappone ho detto via, vado in avanscoperta. Sono andata in Giappone da sola per tre mesi con il mio <ride> giapponese. Che ok, un po' lo parlavo perché per qualche anno avevo fatto lezioni private la domenica mattina. Però, ragazzi, non è che ero proprio bravissima in giapponese, ma sì! Anche i miei genitori hanno detto. Ok, loro a quel punto erano abituati a me Io viaggiavo non in Giappone, non per tre mesi Però ero, avevo già fatto i miei viaggetti da sola In America, in Europa tantissimo E soprattutto Io l'avevo incartata bene, no? Non è vero, era la verità. Avevo preso una scuola di giapponese per tre mesi. Era una scuola praticamente a tempo pieno Ogni giorno una cosa come 5 ore la mattina. Ero da sola però almeno avevo la scuola come riferimento Sapete, 25 anni non è che ero una bambina però sono comunque italiana, i miei genitori sono comunque genitori Preoccupati e ansiosi italiani. Ma no, non è vero fai neanche tanto dai. Io mi ricordo quel periodo Mi sono divertita un sacco quello che avevo fatto è stato prendere una share house, quindi io avevo una stanza in un grande edificio che era tutto adibito a share house, quindi c'era un lounge, come lo chiamo, un bar e un salotto in comune, con una cucina grande in comune, con uno studio in comune e poi c'erano piccoli appartamentini, alcuni singoli, però era un po' tanto costoso, poi io all'epoca non, non lavoravo, quindi ho preso una camera. Quella share house è stata Favolosa E dove ho fatto un sacco di amici La mattina mi svegliavo Poi era in centro città Andavo a scuola che era proprio lì al centro Poi tornavo e stavo con i miei amici Giravo Tokyo Scrivevo un po' la tesi No, no, no, no l'ho fatta la tesi, solo ero un po' presa anche da altre cose, quindi non è stata proprio il focus della mia attenzione in quei tre mesi. Che vi dico? Mi sono innamorata ancora di più. Quando sono tornata in Italia ho preso la decisione, ho detto io quando mi laureo in qualche modo voglio riuscire a trasferirmi in Giappone. Adesso, se voi già siete in questa fase, devo dirvi che non è facilissimo. Ci sono alcuni requisiti che dovete meet. Rispettare, avere, per potervi trasferire in Giappone, soprattutto se siete italiani, se siete madrelingua inglese con un passaporto australiano, americano, canadese, un po' più facile perché loro cercano tanti insegnanti di lingua. Però ecco, se non avete quello, comunque serve una laurea. Se non avete una laurea è molto difficile trasferirsi in Giappone perché devi provare di avere almeno 10 anni di esperienza in uno specifico campo lavorativo, ma esperienza comprovata, per poter riuscire a prendere un visto nello stesso specifico campo lavorativo. Oppure potete sposarvi a un cittadino giapponese o a una, una semplice persona che abiti in Giappone con un visto lavorativo. Questo sì, potete farlo per ottenere un visto, però insomma, non so se è proprio per tutti. A questo punto io già stavo con Brian e Brian è stato pazzo abbastanza da dire vuoi andare in Giappone? Io non ci sono mai stato, non parlo giapponese assolutamente, ma pff, vengo con te! Abbiamo cominciato a cercare qualche lavoro per me, ragazzi, non c'erano questi lavori. Poi dipende se voi siete laureati magari in un qualcosa molto specifico, non so, medicina, magari. O anche come, come si dice, le persone che progettano i videogiochi, queste cose, che in Giappone c'è un grande business. Magari è un po' diverso. Io, come insegnante di inglese e spagnolo, con nazionalità italiana online, dall'Italia non ho trovato niente. Brian sì, subito lui con una laurea, madrelingua inglese ha trovato forse ha già online tre aziende che gli avrebbero offerto un visto lavorativo l'italiano è stato piuttosto allora cosa ho fatto? ho detto ok mi pago una scuola di giapponese per sei mesi, per sei mesi riesci ad ottenere il visto studentesco con un visto studentesco in Giappone puoi lavorare part time il loro part time è 28 ore a settimana quindi è un part time abbastanza consistente se già sei studente full time, comunque ha scelto la scuola Brian è riuscita a prendere il suo visto lavorativo dall'America che però era un visto che gli permetteva di lavorare solo come insegnante poteva fare solo alcuni lavori io invece mi sono presa il mio visto da studentessa e ci siamo incontrati in Giappone, questo ve lo devo dire ragazzi, Brian è dovuto partire due settimane prima di me lui non parlava giapponese né era mai stato in Giappone però è dovuto partire prima perché doveva fare un training per il suo lavoro non pare non riusciva nemmeno a ordinare da mangiare quando l'ho rivisto in aeroporto dopo due settimane era secco secco secco Ho detto Brian ma stai mangiando e lui non lo so sto mangiando solo qualche onigiri Avete presente le palle di riso che mi hai fatto vedere tu perché una volta sono andata in un ristorante erano tutti kanji non riuscivo a ordinare era secco vabbè siamo stati all'inizio in un hotel, abbiamo cercato da lì una casa. Su questo ci sarebbe da fare un altro video. Se siete stranieri non è facilissimo affittare una casa in Giappone. Tante case sono proprio solo, solo... Per cittadini giapponesi neanche parli la lingua va bene o hai un buon lavoro va bene sono proprio solo per cittadini giapponesi alcune case se sei straniero storcono un po il naso ma se hai un garante che è giapponese come il tuo datore di lavoro allora va bene sono poche le case che dicono benvenuti stranieri e quindi noi abbiamo deciso di andare sempre in una di queste share houses che tra l'altro se dovessi ritornarci riformulo quando ci ritornerò per i miei soliti tre mesi annuali sceglierò di nuovo la share house perché è divertentissima all'inizio ne abbiamo scelta una che era un po' fuori era in provincia di saitama quindi al nord di tokyo però era molto economica cioè molto economica negli <ride> standard di tokyo era pure bellissima solo un po' lontana anche perché andavo a scuola a shibuya vabbè comunque abbiamo scelto quella casa e siamo stati lì un po' di mesi e poi ci siamo ritrasferiti nella mia casa, quella che adoravo, quella che adoravo ancora stata i primi tre mesi con i miei amici. Ma, tornando al tutto, io stavo comunque con un visto studentesco e per me l'obiettivo, poi quando mi metto in testa una cosa, il mio obiettivo era quello di trovare prima un lavoro part-time e poi potenzialmente trovare un lavoro che mi offrisse un visto lavorativo. Io sapevo che con la mia etica del lavoro e le mie abilità ce l'avrei potuta fare, nonostante tutti mi dicessero... Eh, Difficile, tu sei italiana. E comunque io ragazzi avevo una laurea magistrale, eppure non è stato facile. Ho iniziato a fare domanda per lavorare come insegnante di inglese perché quella era la mia formazione e c'era anche molta richiesta. Ho cercato anche come insegnante di italiano, c'era ovviamente molta meno richiesta. Ho fatto qualche colloquio, mm, qualcuno non è andato a quanto pare, ma non so perché. Beh, they're lost e tra quelli andati bene ho scelto di lavorare come insegnante d'inglese per questa scuola non faccio il nome però sono grata del fatto che mi abbiano dato davvero questa opportunità e sono grata del fatto che nonostante io fossi all'inizio un'insegnante part time loro mi hanno ascoltata hanno ascoltato il mio desiderio di diventare full time e di ottenere un visto lavorativo e mi hanno dato questa opportunità e mi hanno fatto da sponsor quando si è avvicinata la fine dei miei sei mesi come studentessa ho deciso di provare a diventare full time, mi hanno preso per le risorse umane che era un settore che si stava espandendo nella mia ex azienda e hanno deciso di farmi diventare come il vice delle risorse umane e abbiamo fatto l'applicazione per il visto lavorativo, non era scontato che lo avrei ottenuto, non è scontato ragazzi, abbiamo dovuto preparare un sacco di documenti, le raccomandazioni della scuola, la raccomandazione del mio CEO che parlava del perché Sonia era così brava, i miei risultati scolastici, di come andava il mio giapponese, le mie lauree, tra l'altro l'originale, tipo ma l'originale volete, che mi sono dovuta far spedire dall'italia un sacco così di, di paperwork, però Nessuno se l'aspettava quando sono andata all'ufficio immigrazione, che tra l'altro ragazzi, l'ufficio immigrazione a Tokyo parlano solo giapponese, parlavano quasi solo giapponese, non parlavano inglese, l'ufficio immigrazione. Comunque quando ho preso il mio visto, era un visto ancora migliore di quello che avevano dato a Brian, perché io potevo lavorare in molti più ambiti, non solo come insegnante, anche perché ero risorse umane era un visto per tre anni che devo dire è abbastanza buono come prima volta ho visto che di solito tendono a dare il primo visto per un anno che poi si rinnova il secondo anno che poi si rinnova il terzo anno e poi si passa a visti un po' più consistenti come tre anni o cinque anni mi hanno dato il visto per tre anni, contentissima ho detto ciao ciao alla scuola ho iniziato a lavorare full time all'inizio ero la vice delle risorse umane, poi la mia, il mio capo se n'è andato, diventata io la capa delle risorse umane e quindi alla fine sono stata in totale per quel periodo due anni poi messe tutte insieme tra i miei viaggi sono ritornata forse più due anni e mezzo quasi tre però in quel periodo erano due anni e devo dire che sicuramente sono grata del fatto che in poco tempo non solo sono riuscita a farmi assumere full time ottenere un visto lavorativo ma ho anche fatto carriera all'interno della mia azienda che è una cosa che spesso in altri paesi, magari anche in Italia, non è una cosa così veloce. Invece, non lo so, sono grata di questa cosa. Non voglio dire fiera perché penso che in Italia ci sono molte persone che se lo meritano, ma non è altrettanto facile ottenere questi risultati. Certo, poi pro e contro. Su come era la mia vita in Giappone forse dovrei fare un altro video, altrimenti questo diventa un video di un'ora in questo video volevo farvi capire bene come ho fatto a trasferirmi in Giappone magari può essere anche utile a voi lavoro grazie ragazzi vi dico solo questo per farmi assumere con il lavoro part time dovevo avere un numero di telefono giapponese per ottenere un numero di telefono giapponese dovevo aprire un conto in banca giapponese perché il numero di telefono giapponese doveva attingere alla mia banca giapponese per aprire un conto in banca giapponese Dovevi avere un numero di telefono giapponese se vogliamo parlare delle piccole difficoltà che ho incontrato in Giappone penso di averne 10.000 I primi sei mesi sono stati decisamente i più difficili perché ho dovuto cambiare la residenza ho dovuto stavo sempre, spesso in municipio dovevo capire come fare l'assicurazione sanitaria cioè quanto costava il conto in banca e la cosa del telefono e conto in banca mi ha stressato per due mesi perché è davvero un paradosso cioè, non mi ricordo neanche bene cosa ho fatto Se ho fatto un magheggio O se invece la banca Shinsei Shinsei Bank Grazie Ah Che bello vivere all'estero ragazzi Soprattutto in un paese dove non parli benissimo la lingua E niente Se avete delle domande sullo stile di vita Su quello che mi piaceva Su quello che non mi piaceva Fatemele Però penso che questo sia materiale per un prossimo video Grazie mille di aver guardato Io vi ricordo che c'è il mio link Qui sotto, 15% di sconto San Valentino. Grazie mille di aver guardato, ci vediamo. Ciao!